Ciao e bentornato oggi voglio parlarti della formaldeide ultimamente eh, facendo una ricerca su questa sostanza chimica che ormai sembra sulla bocca di tutti eh, ovviamente eh, relativamente al fatto che da gennaio 2016 è stata classificata come cancerogena eh, mi sono imbattuto in un, un, una ricerca fatta dalla nasa dove eh, poi hanno fatto anche una guida molto interessante eh, per quanto riguarda l'abbattimento della formaldeide eh, attraverso le piante, l'utilizzo di piante eh, che conosciamo e che possono essere anche utilizzate nell'ambiente eh, nell'habitat quotidiano, quindi nelle nostre case e questo è stato molto interessante per me insomma, eh, capire che eh, ci sono delle eh, soluzioni alternative eh, ecologiche, molto ecologiche che possono essere mh, interessanti dal punto di vista dell'abbattimento della formaldeide dicevo sicuramente eh, all'interno delle abitazioni eh, avere delle piante può essere un qualcosa di, di salutare che eh, migliora quella che è la qualità dell'aria e non è da sottovalutare eh, spesso e volentieri la formaldeide viene rilasciata anche da eh, mobili eh, viene rilasciata da giocattoli eh, attualmente il, il commercio è un pochino più regolamentato e quindi Molti di, eh, di questi prodotti con eh, provenienza dubbia o con eh, l'utilizzo per la parte di costruzione l'utilizzo della formaldeide sono stati eh, arginati o comunque piano piano regolamentati e quindi in teoria non dovrebbero più entrare nelle nostre case ma chi eh, ovviamente ha comprato nel tempo eh, mobili e giocattoli eh, provenienti da anche dalla Cina eh, di questo tipo, potrebbe trovare all'interno della propria casa abitazione il rilascio di questa eh, sostanza cancerogena. Eh, spesso e volentieri avviene, soprattutto con il calore, con il caldo, evaporano quelli che sono i, i, i vapori proprio all'interno dell'ambiente. Dell quindi, ad esempio, la notte o con l'inverno, quando ci sono i termosifoni, insomma. Quindi, il, il consiglio è quello di sicuramente di areggiare la propria abitazione ma inserire anche delle piante mh, non è male e questo sicuramente può essere interessante vi dico tutto questo perché il, lo studio eh, che è stato fatto ovviamente ha anche degli scopi rivolti verso la parte dei laboratori e ho un, un cliente in particolare che sta testando, sta provando, è il primo che io conosca eh, ad inserire proprio delle piante specifiche che vadano a eh, assorbire eh, quella che è la, la formaldeide all'interno di eh, questi laboratori che in questo caso sono di anatomia patologica anatomia e istologia patologica le, i tecnici di laboratorio lavorano con le loro cappe chimiche e utilizzano appunto la formaldeide quotidianamente e anche con dei quantitativi tali che ne eh, ovviamente possono scaturire situazioni di pericolo sia per l'operatore stesso che lavora e manipola con la sua cappa chimica ma anche poi per tutti quanti per anche le persone che sono all'interno del laboratorio stesso o laboratori adiacenti questo è un qualcosa che magari poi più avanti cercherò di approfondire o farò un video ulteriore quando avrò qualche casistica, qualche dato in più eh, riguardo a questo se c'è stato veramente un abbattimento e se riesco a reperire qualche dato da questo mio cliente che sta facendo questa, questa prova eh, e quindi avrò modo di argomentarlo e, e darvi qualche notizia in più intanto andatevi a guardare a cercare la guida della nasa che è sicuramente interessante dove vengono elencate tutte quante le piante eh, che abbattono non solo la formaldeide ma abbattono anche altre sostanze come l'oxilolo ehm, solventi in generale insomma mh, ci sono parecchie piante quindi anche eh, piante che, che conosciamo benissimo quindi può essere molto interessante ti ringrazio ti saluto commenta i miei video e iscriviti al canale youtube che sicuramente è interessante rimanere aggiornati e ricevere eh, una comunicazione dei nuovi video ciao